Avete mai pensato di costruirvi il vostro cratere lunare personale? Vediamo come farlo con pochi ingredienti. Prendete un asteroide largo 50 metri e scagliatelo a 40.000 km all'ora verso la luna. Ah no, scusate, questo non è Art Attack! Ci serve un sottovaso abbastanza largo, della farina per simulare lo strato esterno della luna e della sabbia per simulare la superficie lunare che è più scura dello strato sottostante. Versiamo la farina nel sottovaso in modo da ricoprirlo con uno strato uniforme spesso un paio di centimetri. Cospargiamo la farina con un sottile strato di sabbia. Un frammento di terra secca sarà l'asteroide che produrrà il cratere. Scaldiamo il frammento verso il sottovaso con più forza possibile. Quello che otteniamo somiglia molto ad un cratere lunare. Con un po' di fortuna l'impatto produrrà dei raggi sottili di farina che si stagliano sulla superficie scura, proprio come succede nella realtà. Con una torcia possiamo simulare la luce del sole. Quando è alta si vedono bene i contrasti di colore, ma l'immagine sembra un po' piatta. La luce radente mette meglio in risalto il profilo del cratere.